Sì, e non da destra. si certo Ciao Buongiorno sentire ciao buongiorno certo. stato molto piacere Jacopo posso certo. farti un'intervista su questo certo. prodotto certamente certamente questo è un prodotto disegnato da Gaio Lenti nel 1964 noi ne abbiamo ripreso i disegni e quindi abbiamo acquisito anche tutti i diritti di questa collezione perché noi essendo un'azienda che fa eh, design per esterni abbiamo voluto celebrare un grande maestro e riprendere la prima collezione al mondo eh, per design da outdoor appunto fortunatamente disegnata da un designer italiano che è Aulenti e secondo noi attualissima, sia nelle, nelle forme, sia nel disegno, che anche nei colori e, e nei tessuti. Te Quindi c'è tutta la parte, c'è tutto il set completo da, da, da esterno? Esattamente, è completamente da esterno, all'interno dei cuscini eh, abbiamo utilizzato la nostra tecnologia di Esteta che è la nostra azienda. Eh, che ormai da anni opera in questo settore e ha trovato una soluzione ottimale per quelli che sono tutti gli imbottiti dall'esterno. E anche quello fa parte della collezione. Anche quello cosa? fa parte della, della collezione, esattamente. Ci possiamo trovare in diverse colorazioni, nei cinque colori che sono il verde, il blu, l'arancione, il giallo e anche il bianco. E questi sono i due tessuti eh, originali, con cioè stampe originali e siamo malvalsi la, la facoltà di riproporre in tutto e per tutto quella che è questa bellissima collezione. Beh quella, è veramente grande. bellissimo. Si vede che era Troma, i colori forse lo riportano fa molto estate quindi... io intanto mi, mi prendo anche il nome dell'attesa innamorato cioè. okay. bene ottimo, questo mi fa quindi, piacere mi fa molto piacere questo è un allora adesso qua